Oggi non ho neanche il tempo di fare un intro decente Con la mia Sony super figa Che è qua Play da OnePlus 7T Poi mi dite com'è il video e l'audio Subito dopo la sigla facciamo un unboxing In anteprima nazionale Eccoci ragazzi facciamo subito l'apertura del pacco perché non vogliamo perdere tempo e vogliamo farvi vedere soprattutto questo nuovo dispositivo eccolo qua stiamo parlando di una novità assoluta Amazfit Nexo se così si pronuncia spero che sia un dispositivo davvero innovativo dovrebbe avere intanto il supporto al 4G LTE con ASIM ma bisogna vedere se da noi è stata già implementata questa funzionalità IP68 GPS, GLONASS e Galileo, Multisport Tracking, Battito Cardiaco con BioTracker PPG, Musica Storage perché ha uno storage interno da 1 GB, AMOLED Display e notifiche. Andiamo subito a scoprirlo insieme. Andiamo ad aprirlo e vediamo fatto questo smartwatch che è una novità assoluta di casa uami ecco qua la classica scatola molto curata per tutti i dispositivi di questa serie molto fortunata devo dire cartone veramente ben fatto andiamo a staccarlo dalla confezione lo andiamo a mettere da parte vediamo cosa c'è dentro alla scatolina manualino non vedo l'italiano quindi mi sa che è una versione internazionale. La sua basetta di ricarica, che è qui, è identica a quella dell'Amazfit eh, GTR, o comunque molto simile, la vado ad aprire eccola qua Sì, è sagomata in modo diverso perché il retro del, del device è un po differente rispetto a questo che ho al polso adesso bene metto via tutte queste cose e passiamo subito a descrivere questo oggetto che ha sulla carta delle grosse potenzialità intanto guardiamo la cornice tutte in ceramica eccolo qui ragazzi design molto pulito molto sobrio direi non è sottilissimo andiamo subito a confrontarlo col gtr direi che come spessore siamo circa lì perché il gtr è una bombatura interna anche se il nexo è un po più spesso cinturino in gomma intercambiabile andiamo ad aprirlo e a mettercelo al polso per vedere come sta sul mio polso io vi ricordo che ho un polso molto piccolo questo è senz'altro più elegante questo è più sportivo come tipologia. Lo chiamiamo smartwatch perché, a differenza degli altri, è predisposto per la connettività 4G: quindi una e-SIM, una SIM digitale, vetro, gorilla, glass. 3, ceramica sui bordi quindi materiali premium speaker di sistema incastrato qui, guardate, bottone funzioni, con la ghiera del bottone stesso dorata e lucida, molto molto fine molto bello, lo accendiamo, me lo tolgo così riusciamo a manovrarlo meglio e ammiriamo subito questo AMOLED veramente eccellente vedete che questo è più opaco rispetto a questo, questo è ancora più effetto zaffiro, ecco se così vogliamo chiamarlo, come abbiamo visto non c'è la lingua italiana e andiamo a mettere l'inglese e bisogna abbinarlo alla sua app biotracker ppg come il gtr che abbiamo qua che è molto più affidabile come tipo di rilevamento ma la cosa più importante è che ha la possibilità di avere la funzione e sim per chi non lo sapesse questa funzionalità permette di portare la propria sim telefonica anche senza averla fisicamente inserita nello smartwatch. Quindi si può lasciare tranquillamente il telefono a casa e speriamo che davvero questa funzione venga implementata anche da noi o comunque nei prossimi imminenti modelli in uscita. Si può anche ascoltare la musica all'interno del dispositivo perché abbiamo un giga di rom interno adesso andiamo ad aprire la nostra app Amazfit e lo andiamo ad aggiungere agli altri dispositivi che abbiamo. La musica all'interno del dispositivo si può ascoltare direttamente associandolo a delle cuffie bluetooth senza bisogno di avere per forza il telefono con sé Orologio Eccolo qua Nexo Consenti Eccola, l'ha già rilevato Bene vediamo Intanto il display Guardate che meraviglia Lo attiviamo E vediamo se ci sono Degli aggiornamenti Firmware Subito così Su due piedi eh, Intanto il display Devo dire che è qualcosa Di eccezionale Ancora meglio Del GTR Devo dire Come resa Sembra quasi che L'immagine Sia stampata sopra Non so se rendo l'idea Qui abbiamo un sacco Di funzioni in più Che prima non avevamo C'è risparmio energetico Connessione alla rete wifi fi vedete l'impostazione del toggle anche della rete dati modalità non disturbare, spegni, modalità aereo audio perché è dotato di speaker e di microfono da questa parte e da quest'altra parte sotto abbiamo il bio tracker ppg molto molto preciso adesso vedo se ha un aggiornamento la batteria è già al 65 Qui qua c'è scritto carta e sim quindi probabilmente si potrà abbinare adesso proviamo subito a vedere che cosa dice attivo una carta e sim la carta e sim è un servizio di sim card virtuale fornito dal gestore che una volta attivato l'orologio può utilizzare in modo indipendente le funzioni di rete quali telefono e SMS, dati cellulare eccetera per attivare la carta sim adesso bisognerà fare probabilmente una richiesta al nostro operatore adesso andiamo a vedere il menu a ah, guardate le i tipi di watch face che ci sono molto fine davvero bello guardate che definizione che ha il display vi do al volo le specifiche tecniche di questo oggetto abbiamo allora il diametro della cassa di 35,4 mm e lo spessore di 13.7 mm per un peso di 49 grammi 50 grammi il cinturino è in silicone rigido, non è molle come quello dei cospet tanto per intenderci ed ha una larghezza di 22 mm 1.39 pollici display AMOLED 454 x 454 pixel con una densità di 329 ppi Corning Gorilla Glass 3 batteria da 420 mAh vedremo poi la durata perché dovrò provarlo nel quotidiano lo Snapdragon Wear 2500 è il processore che lo alimenta un quad cord a 1.1 GHz 512 MB di RAM LP LPDDR3, 4 GB interni e MMC, ma solo 1 GB di spazio libero per l'utente finale. Abbiamo le reti LTE compatibili, come detto prima, Biotracker PPG con sensore ottico, accelerometro, sensore geomagnetico e sensore di luce ambientale automatico. Bluetooth 4.2 più BLE e Wi-Fi a 2.4 GHz 802 11 BGN, GPS più GLONASS più Galileo più Wi-Fi, il speaker da questa parte, dalla parte sinistra e il microfono da quest'altra. Il software è Amazfit OS, quindi lo stesso che abbiamo sul GTR e sugli ultimi dispositivi usciti, è compatibile con Android 5.0 o iOS 10.0 e successivi. È l'erede del Verge, quindi potremmo chiamarlo anche Verge 2. Si chiama Nexo, il suo nome specifico, ma è l'erede dell'Amazfit Verge c'è anche l'opzione file manager, vedete, gestione delle app, sport, meteo, gestione quadrante e orologio, vediamo quanti me ne dà. Per il momento mi dà solo questi, però sono convinto che poi si potrà accedere a un database molto più ampio. La versione ROM è la 1.0.0.0, credo che appena arriverà nei server l'aggiornamento alla lingua italiana, anche se questa è una versione internazionale, sicuramente potrà essere aggiornato all'italiano. Il display e il vetro di protezione mi ha davvero stupito per la qualità e la brillantezza, cosa che non avevo mai visto su un dispositivo indossabile. Non so se riuscite a capire bene di cosa sto parlando. Andiamo a vedere bene il menu. Ecco, per accedere al menu bisogna schiacciare il tasto Home, a differenza degli altri che abbiamo provato fino adesso. Si schiaccia il tasto On-Off e c'è tutta una serie di icone, impostazioni, vedete? Network, connessione, è tutto molto fluido. App management sicurezza poi ci sono altre impostazioni come la bussola la sveglia il meteo andiamo a vedere se prende sì ha già rilevato il meteo in base alla posizione della rete bisogna dare i permessi anche qua come se fosse uno smartphone qua ci sono le attività ecco qua è molto simile al software del gtr c'è la luminosità automatica in questo momento attivata ma è davvero un display pazzesco scusate se mi esalto così ma anche rispetto al gtr che ha una definizione altissima ed è proposto a un prezzo di lancio su amazon di 199 euro quindi non costa poco ma i materiali sono davvero premium ragazzi, io non credevo di trovarmi davanti una qualità del genere va anche in stand by dopo qualche secondo e si attiva la funzione always on, guardate si può poi accedere al menu direttamente cliccando su una dell'icona sul display guardate, telefonate meteo attività senza entrare nel menu specifico e non serve cliccare il tasto funzioni e battito cardiaco questa è una comodità davvero unica comunque 4G LTE supporto qua vedete che c'è la funzionalità telefono vediamo se poi sarà possibile telefonare anche via bluetooth come è successo per il verge allora in quel modo si potrà utilizzarlo anche senza sim però non sarà un oggetto completamente indipendente ci informeremo sulla compatibilità sulla eSIM e vi diremo tutto la Mazfit nexo arriva con il supporto alle sim come detto 4g volte addirittura gps e anche nfc quindi ha veramente tutto quello che si potrebbe desiderare da un indossabile dotato anche di sensore ecg per comunicare continuamente attraverso le attività fisiche non si sta connettendo i contatti per il momento non riesce però vedete c'è il dialer telefonico tutti i settaggi relativi alle chiamate e vedremo poi meglio in fase di recensione come possiamo di connettività e quant'altro quindi sulla carta è tantissima roba è molto simile a quello del gtr come definizione siamo veramente lì davvero il display mi ha stupito meraviglioso è al tatto è una goduria perché sembra velluto mi piace tantissimo detto questo abbiamo fatto l'unboxing se avete delle domande fatecele sotto al video saluto tutti i nostri gruppi telegram che trovate in descrizione mi raccomando iscrivetevi al nostro canale al nostro programma fedeltà ai nostri gruppi su telegram sul canale youtube e condividete i nostri contenuti mi raccomando per questa anteprima è tutto e ci diamo appuntamento alla recensione completa di questo fantastico orologio smart con e sim e vi diremo tutto quello che può e che non può fare da noi per il momento grazie a tutti e alla prossima ciao da pasqui